Jeremias Rodriguez di nuovo single, pronto a rivedere Aida Jespica. Jeremias Rodriguez e la fidanzata Sara si sono lasciati, lui pronto a rivedere Aida Jespica. È ufficiale, Jeremias Rodriguez e la fidanzata Sara si sono lasciati per l'ennesima volta. A farlo sapere il fratello di Belen, ospite di casa Signorini. A causa di alcuni problemi non del tutto chiari, i due hanno deciso di prendere strade diverse. E pensare che solo lo scorso Natale sono apparsi felici e spensierati, ospiti della famiglia Rodriguez a casa di Belen. Evidentemente qualcosa è andato storto e quelle crisi che già si erano manifestate in passato sono tornate più forti che mai. Nonostante tutto l'ex concorrente del grande fratello VIP sembra già pronto a voltare pagina, ha infatti rivelato di voler incontrare Aida Espica. Conosciuta proprio all'interno del reality show. Alfonso Signorini ha confidato che presto inviterà la venezuelana nel suo programma web e non mancherà Jeremias, spesso ospite del salotto del giornalista. Mi piacerebbe rivederla ha confidato il sudamericano. Scoppierà finalmente la passione tra i due?. Aida Jespica e Jeremias Rodriguez, entrambi single. Non solo Jeremias Rodriguez, di recente è tornata single anche Aida Jespica. Dopo la finale del Grande Fratello Vip, dove ha ottenuto il quinto posto, Lascio showgirl ha lasciato il fidanzato Geppi. Complice il periodo di lontananza, Aida ha capito di non amare l'imprenditore napoletano conosciuto la scorsa estate a Ibiza. E così, una volta tornata alla vita di tutti i giorni, ha chiuso questa breve relazione. Ora che pure Jeremias è tornato single, ci sarà finalmente qualcosa di concreto tra i due? Dopo Cecilia e Ignazio e Luca e Ivana, sta per formarsi un'altra coppia nata nel reality show di Ilari Blasi? Chi vivrà, vedrà.